Buongiorno a tutti i Che la vediamo un'alba stamattina? E chi lo sa? il fiume. Nino, Aspetta sono in compagnia di Iris e Michele. Michele. Una timida alba dopo cinque giorni di cammino. Ragazzi, ma dove siamo? I naufraghi! Siamo in Spagna, vai! Mi sto sentendo uno di quei clandestini! Speriamo che non arriva la polizia! Alba, ingresso in Spagna finalmente con un'alba recente si inizia subito con un sentiero abbastanza accidentato in salita qui in Spagna il fuso orario è un'ora avanti rispetto al Portogallo è come in Italia quindi oggi siamo partiti un po più tardi del solito sono praticamente le nove ma guardate che bel sentiero peccato per la foschia comunque un bellissimo panorama sì, sì. signora signora scusi mi scusi Ops. la signora che va a prendere le frasche per accendere il fuoco ci sono così pochi abitanti che hanno cominciato a mettere i pupazzi che fa questa signora michele traduci la signora che va per il bosco per erbe e per paglia per fare rifare per il letto questa signora questa signora che sta riparando tutta la roba della famiglia sta pregando e cucendo, facendo l'uncinetto, facendo la maglia La signora que che non c'è tempo libero perché c'è il figlio Questa è bella Okoto Finalmente un bel caffettino primo timbro spagnolo no no se ne ma loro non volevano prenderlo finalmente rivedo una delle mie colonnine questa è la prima sul territorio spagnolo Incredibile, oceano impressionante. Oh, yeah. Oh, yeah. ah sì vai e ucciso oggi se può entrata yes è yes. buongiorno oggi ci siamo alzati con un tempo un po così così questa notte ha piovuto abbondantemente adesso per fortuna spesso e si va si va se tutto andrà bene arriveremo come si chiama il paese a Vigo Bayona Facciamo una siesta. Abbiamo fatto 10 km, Michele. Abbiamo fatto 10. Sì. sì. E finalmente assaggiamo i churros. Okay. Abbiamo appena superato Bayona. Un bellissimo paese e adesso ci troviamo qui lungo questo cimiciattolo molto carino in questo percorso in mezzo alla natura 122 a santiago Sì, sì. Appena siamo entrati nel bar ha cominciato a piovere. Oggi ci mangiamo un panino e un Aquarius all'arancia. Mamma mia, ragazzi. Tieni, tieni, tieni davanti a noi lo stadio del Seltavigo. A mettere, due chilometri all'arrivo. Ora vi faccio vedere un po' come è, è un ostello per pellegrini abbastanza grande. Questo a Vigo è tenuto veramente molto bene. Qui posto per lavare le scarpe ecco questa è la classica camera dormitorio per pellegrini posso riprendere tranquillamente perché siamo soltanto io e il mio amico e poi c'è qui un'altra persona che non sappiamo chi è per il resto è tutto vuoto ecco qui questa è una delle varie camere andiamo a vedere il bagno anche in questo caso molto molto pulito qui ci sono le docce che abbiamo appena utilizzato ma sono comunque molto pulite ciao andiamo a vedere un attimino la lavanderia ok ecco qui Guardate com'è ben attrezzata anche la lavanderia. Stiamo andando a fare due passi.